Mi ero ripromesso di non fare più tante video interviste, non annoiare i miei follower con queste cose, ma insomma oggi è successa una cosa che non si può tacere. L'ultima video intervista l'ho fatta con Stefano Maffulli, annunciando che era diventato il nuovo executive director, direttore esecutivo di Open Source Initiative, un amico italiano che appunto è... Oltre al mio contatto, diciamo, del, del giro lavorativo, anche un amico personale che era diventato, aveva assunto questa, questa carica abbastanza rilevante nel mondo dell'open source e ieri arriva la notizia che un'altra persona, insomma, a me vicina, che non è solo un collega avvocato con cui lavoro perché fa parte del team Enray, ma anche un amico personale anche, anche egli, è Carlo Piana è diventato membro del board di Open Source Initiative. Eccolo qua, buongiorno Carlo. Eh, grazie giorno, per buon, essere con buon. noi. E, allora no, raccontiamo cosa è successo. Sostanzialmente elezioni ogni mi sembra circa tre anni si rinnova eh, il board di, di Open Source Initiative. Anzi, forse, per, per chi, eh, perché io, la mia pagina e i miei canali sono aperti, siamo un pubblico abbastanza ampio. Dobbiamo anche dire chi, chi è, che cos'è Open Source Initiative. Diciamo che è insieme alla Free Software Foundation il, i due, sono, sono i due principali enti che presidiano al, al mondo open source, al mondo del software libero a livello globale. Quindi è un ente no profit che ha appunto questa missione di, ad esempio una delle sue principali missioni è quella di tenere un elenco delle licenze che sono considerate coerenti con la definizione di open source, la Open Source Initiative, che è un documento insomma, che risale agli anni 90 e che ci accompagna, è, è, è diciamo, il testo manifesto un po' di quel, di quel settore, di quel mondo. Uno vuole capire Cosa, cosa deve avere un, un progetto software, cosa deve avere una licenza per essere coerente con quel concetto di open source, legge la open source, source definition e eh, appunto eh, l'ente fa anche questa attività di, di eh, approvare o meno le licenze coerenti con questa definizione, infatti se andate sul sito una delle, delle pagine principali del sito di OSI, OSI Open Source, Open Source Initiative, è, è proprio la, la, la pagina licenze con questo elenco, che Siamo più o meno a 80, poco più di 80 licenze approvate se ricordo bene. Eccolo qua Carlo, e la notizia di ieri sera, no? quando è che si sono chiuse le urne? pochi minuti prima delle 6 eh, ora, ora italiana ora italiana. E, ehm, ho visto che allora se i risultati diciamo ci sono quattro nomi eh, tu sei stato eletto ehm, ho capito bene ci sono due tipi di elezioni quelle eh, diciamo che in cui possono votare i membri individuali cioè persone e, e quelle invece in cui possono votare enti società associazioni che sono Membri o sponsor di, di, di, di, di OSI. Um, tu sei eletto da, da, dai, dagli enti, vero? Sì. E quanti voti? Come andata? Sono stato nominato da Open Forum Europe, che è una delle associazioni affiliate di OSI, e quindi c'erano due posti. Uh, e guarda caso, uh, due avvocati, Pan Cestec e io siamo stati nominati mentre dalla parte dei membri individuali George Berkush, che è un famoso sviluppatore uno dei boss post, Postgres e l'altra persona è Amanda Brock che anche lei è avvocato ex canonical ex, tante cose e tra l'altro è anche editor della rivista di cui faccio parte cioè la rivista diciamola? Jones JOLTS è cambiato nome tra l'altro, cioè... No, la c'è Society. Esatto, c'è cioè una rivista diciamo, che si occupa di, di, di um, temi trasversali, anche society, quindi anche diciamo, non strettamente legali, c'è cioè un impatto anche sociale, culturale del, dell'open source. Prima invece avevo un altro nome, mi ricordo, IFOS. International Free Open Source Software Law, o IFOS esatto. LR. Tant'è che io ho scritto degli articoli in quel, su quella rivista, abbiamo, perché ne abbiamo uno firmato insieme, su quella rivista col vecchio nome, quindi ogni volta che la cito devo precisare che adesso se qualcuno la cerca ha cambiato nome. E non allora... utilizzato tutto Tut in entrambi delle esatto. denominazioni. Dicevo, ma quindi ma hai parlato di un'altra collega legale? No? Quindi, insomma, nel del board è eh, una componente 3, ok, cioè 3 in questa nuova elezione? Ah, quindi diciamo la componente eh, eh, avvocatesca legalese è, è abbastanza centrale, no? Vabbè, e ha senso, ne parlavo l'altro giorno con Stefano Maffulli, ci siamo sentiti per altre cose, insomma, eh, tra le varie attività eh, di, di, di OSI, una di quelle centrali è proprio quella della, del, del, della verifica delle licenze, della, del lavoro, su anche la divulgazione sui temi legali, no? quindi immagino che eh, vi occuperete anche di cose di questo tipo. Oh, corretto, quella è la principale attività per cui è più famosa. Cioè, nei contratti si trova eh, come definito da OSI, e molto spesso nelle policy sull'uso di licenze open source dice che deve essere OSI approved. In realtà è un po' una tautologia, perché è open source ciò che risponde l'open source, definisce poi alla fine. Anzi, se vai, vedi, la, la notizia prima della nostra lezione è che un giudice ha ritenuto che è misleading advertisement, dire che un prodotto è open source e non è uh, licenziato con una licenza approvata. Ah sì, l'ho letta, l'ho letta, è vero. Ieri nel blog ho letto, un giudice di, da dove, di, di che luogo del mondo? Mm, no, penso americano, cioè, perché, non no, perché in effetti, allora, il, il, il, è, è quello che viene chiamato open washing, no? cioè aziende che di open source proprio non hanno minimamente l'idea e, e che, che non hanno nemmeno l'intenzione di farlo, però ogni tanto ci mettono dentro questo bellissimo aggettivo open che Vabbè, è un po' ormai diventato una delle buzzword degli anni, degli anni 90 in poi, io sono ho co contribuito a farla diventare molto diffusa nei miei scritti divulgativi, però ecco, quando viene usata a proposito, quando viene usata a sproposito, io, eh, insomma, io lo vedo molto, sai che io mi occupo più del diritto d'autore, nel senso contenuti, meno software però nel mondo open access, quindi contenuti scientifici, metterci davanti open, open access a casaccio è veramente una delle prassi più diffuse degli editori scientifici e eh, ogni tanto poi arrivano i bacchettoni, quelli come me, come altri colleghi che fanno notare che non basta metterci l'aggettivo davanti, per fare l'open ma bisogna farlo davvero, bisogna rispettare la definizione di, no? ci sono questi testi che sono approvati dalla comunità scientifica, da tutto il, il mondo, del, diciamo delle imprese che partecipano a a quel settore se qualcuno ha deciso l'open source definition se mi ricordo bene risale al 98 più o meno quegli anni lì quindi se da, da un po' di anni ci portiamo dietro questa definizione eh, ed è eh, generalmente accettata dobbiamo attenerci se no ci inventa, ognuno si inventa il suo concetto di open source e non usciamo via quindi diciamo niente che open essere compliant con l'open source definition e meglio ancora approvati dall'open source initiative è una condizione necessaria non sufficiente per essere considerati veramente open source, ecco, Qui sono tutta una serie di uh, requisiti che non sono scritti da nessuna parte, ma uh, che riguardano il modo con cui il software viene creato ev evoluto o messo a disposizione. E la, la domanda ovviamente che, che chi si occupa di questi temi fa è, è il rapporto tra ciò che è scritto nell'open source definition e invece... Diciamo il concetto di free software che è stabilito da, dai testi diciamo, filosofici di Stallman e Soci, cioè le quattro libertà, la, la, la, il preambolo della GPL, della licenza GPL, che sono un po' i testi di riferimento di quell'altro ente, eh, come si intersecano? Allora, c'è molta confusione su questo. Eh. In realtà eh, io non conosco licenze che eh, rispettino l'una definizione e non l'altra per cui operativamente eh, sono da considerare equivalenti una segue più l'aspetto filosofico delle libertà l'altra più operativo della una definizione appunto sulla, sui requisiti eh, che è uno svolgimento di quello che è la prima Quindi, tra... che tra, tra legali a volte insomma, forse semplificando un po' però usiamo l'espressione eh, FOSS, no? cioè, free and open source software, come se fosse un, un unico grande fenomeno, poi a seconda della come dire, affiliazione anche eh, come dire, affettiva, uno si rif fa riferimento più a, un, a, un, a una matrice, quella del free software foundation, uno più all'altro, però di fatto poi dal punto di vista soprattutto legale eh, andiamo a vedere la licenza, quello che c'è scritto, se è compliant con, quello, con quelle due definizioni e più o meno, come hai detto tu, tendenzialmente e, diciamo si che, sovrappongono eh... e si intersecano. Diciamo che è open source, è ciò che è software libero e ciò che è software libero è open source. Non si può leggere la definizione di, uh, di open source senza avere alle spalle la, uh, le quattro libertà. Eh, vanno lette assieme, secondo me. Non, eh, non, è, eh, non è pensabile. Uh, Leggere l'open source definition senza avere presente il quattro libertà, tanto è vero che l'open source definition nasce dalla definizione di software libero di Debian e Debian, Debian, Debian è per definizione la, la distribuzione di software libero, la, la, diciamo, la, la più delle, te, delle distribuzioni Linux. Ok, bene. Allora, Ma quindi programmi per queste prossime, cioè come funzionano le attività? Adesso lo so, ogni, ogni quanto vi dovrete incontrare nel board, quali sono le vostre principali funzioni abbiamo ancora 4 minuti fondamentalmente il board si riunisce tipo una volta al mese una volta ogni 3 settimane adesso ci sarà un meccanismo di onboarding in cui i, i, i nuovi membri vengono messi a conoscenza di tutte le intri, intricate eh, faccende definisce sì. esatto e poi niente, questi, il board fornisce al, al all'associazione eh, una guida una guida generale su varie materie decide poi okay. in realtà si sta, sta cercando di portare eh, da un tipo volontaristico di, di associazione a una più professionale più legata a un'attività di uh, business mm. dipendenti come, come, come, come Stefano è, come ah, okay, okay, come quindi... di riorganizzarsi in modo come essere più efficaci. Eh, più professionali e il board avrà sempre più un ruolo meno operativo ma più di controllo quindi dai sì come è giusto che sia un, il board di un ente Comunque. sì sì sì bene allora io intanto ti anticipo che domani io farò lezione in bicocca dal, dall'amico professor Rossetti che, che periodicamente mi invita nel suo corso di informatica giuridica e porterò agli studenti alcune copie di tada, anzi di qua Open source software libro e Altre libertà di Carlo Piana con mia postfazione e prefazione di Roberto Di Cosmo, che è un libro eh, che risale al 2018, l'abbiamo presentato insieme a Milano mi ricordo, ed è ancora assolutamente valido eh, e soprattutto è, faccio vedere anche la dimensione, un librettino di 160 pagine in cui chi vuole affacciarsi a questi temi, cioè tutte quelle cose che abbiamo detto con l'aggettivo open davanti, no? open source, open data, open access, open content, eh, se lo può leggere, è molto comprensibile, molto, molto leggero, allo stesso tempo preciso e, e, e, e diciamo completo. Eh, ovviamente fa parte di questa fantastica collana di le edizioni che si chiama Copyleft Italia che io coordino. In cui ci sono fantastici, altri, altri fantastici titoli che non posso esimermi da far vedere: fare open access, curato da me e l'imbancabile, capire il copyright che. A breve credo di riuscire ad aggiornare, perché insomma è uscita questa direttiva copyright, bisognerà dire qualcosa di nuovo. Fuori collana, ma è molto importante sui temi che abbiamo detto, segnalo anche ancora il mio software licensing e data governance, tutelare e gestire le creazioni tecnologiche. Questo è con Apogeo, Apogeo Marco marchio Feltrinelli, abbastanza recente, anzi questo è il più recente perché è di fine 2000, quindi ha poco più di un anno, e in questa parte faccio proprio un'introduzione, questo è un po' più avanzato, un po' più Insomma, un po' più tecnico, però si rivolge non necessariamente a un pubblico di giuristi, l'abbiamo pensato per imprenditori, informatici, gente che non so, si occupa di, di, di, del settore della comunicazione nel mondo informatico. Ehm, niente, Carlo. Allora, vabbè, domani magari ci vediamo anche di persona. Dopo la bicocca, vengo a fare un giro e mi offrirai un aperitivo per festeggiare questa tua fantastica nuova eh, avventura. Ciao. E ti porterà via un sacco di tempo immagino, quindi <ride> già, già mi sembra abbastanza impegnato tutte le volte che ti chiamo per questione di lavoro, mi dice ah, guarda so, sto negando, so adesso ti aggiunge anche questa fantastica, che però ti porterà sicuramente un bel po' di, di, di esperienza, di contatti, quindi... In bocca al lupo, siamo contenti che ci sia un altro Ita Quanti sono quindi ehm, italiani? Adesso siete tu e Stefano Maffulli nel, diciamo, nel giro di, di Open Source Initiative. Mm, sì. Prima c'era Italo Vignoli che sostanzialmente adesso esce dopo sei anni di board. Quindi insomma la componente italiana in questo mondo è abbastanza presente, abbastanza importante e ci fa piacere. Quindi la community source, italiana è sempre ben, ben, ben, ben in, in prima linea. Grazie Carlo, alla prossima e un saluto a tutti. Ciao ciao. Grazie a tutti, ciao, arrivederci.